Sa prova, ok. Pace Giuseppe, pace Adriano, ok. anche Cristina. Sa Sa prova? Sa prova? Ok. Ok, eh, dove sta? Qua. Ok. Ok, ci siamo. Va bene. un pochino perché è alta... <coughs> bene disconnessione in corso perché ha fatto tutto da solo Okay. Allora. Sa <coughs> allora vogliamo cominciare sono tre minuti gloria a Dio benvenuti a tutti quanti bene allora, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, in questa live che abbiamo deciso in giornata di fare questa, diciamo, in questo giorno vogliamo come dire, in questa sera vogliamo dedicare questa questa breve live al mondo dell'Halloween. È un mondo importante Pace Francesca, Pace Aurora, è un mondo importante per, nel senso che eh, dobbiamo conoscerlo, no? Noi personalmente, mh, nella comunità, fra di noi ne abbiamo sempre parlato fin dall'inizio, ma non avevo mai dedicato un video, diciamo, al pubblico in generale, perché mi sono occupato d'altro e comunque c'è veramente tantissimo materiale. Allora. E che cosa succede con l'Halloween? L'Halloween praticamente è un, eh, è un bel casotto, è un bel guaio che dobbiamo conoscere tutti quanti molto bene, perché viene preso sotto gamba, come dire, viene, viene, viene sottovalutato. Ebbene, eh, dobbiamo conoscere un pochino quello che c'è dietro il discorso dell'Halloween. Quindi noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo ci dobbiamo eh, rendere perfettamente conto, insomma, di come stanno le cose. Bene. Molti pensano che sia un qualcosa di uno scherzo, ma non è affatto uno scherzo. Insomma, dietro l'Halloween ci sono dei... Eh, delle cose eh, molto, molto, molto brutte. Ma prima di tutto vogliamo passare un attimino, adesso io metto, ok, metto un attimino la parola, eh, vogliamo andare in Apocalisse, capitolo 13. Allora, Apocalisse, capitolo 13, è un passo molto, Importante, praticamente qui ci troviamo nella, nella peggiore ora che l'umanità andrà a vivere Bene, ma prima di iniziare vogliamo fare una piccola preghiera Padre Dio della Gloria, Signore, veniamo a Te Per chiederti, Signore, in questa sera di guidarci, Signore Di darci la Tua luce, Signore Guidaci, Padre, con lo Spirito Santo, Signore Aiutaci, Padre Aiutaci a esporre nettamente la Tua parola, senza nulla aggiungere e senza nulla togliere, Padre. Sì, Signore. Aiutaci a smascherare, Padre, le opere delle tenebre, Signore. Riempici, Signore, del Tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, praticamente, in questo capitolo numero 13, c'è il sorgimento diciamo della bestia non che prima non ci fosse la bestia ma qui c'è proprio la sua manifestazione come tale appunto come bestia mentre invece l'anticristo in un inizio eh, per quanto riguarda l'inizio della grande tribolazione si manifesterà come diciamo un portatore di pace, insomma, voi sa sappiamo tutti quanti che Satana si traveste da angelo di luce. Ora, qui troviamo scritto che le fud... Ehm... Allora, poi vedi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna, sette teste, in su le sue corna aveva dieci diademi, in su le sue teste aveva un nome di bestemmia. Ora la bestia che io vidi era similiante a un pardo: i suoi piedi erano come piedi di orso, la sua bocca come una bocca di leone e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e podestà grande. Io vidi una delle sue teste come ferita a morte ma la sua piaga mortale fu sanata, tutta la terra si maravigliò dietro alla bestia, adorarono il dragone che aveva data potestà alla bestia adorarono ancora la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare contro di lei le fu data bocca di parlare cose grandi e bestemmie e le fu data potestà di durare 42 mesi e ella aperse la sua bocca in bestemmia contro a Dio da bestemmiare il suo nome il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, cioè i santi rapiti e le fu dato di fare guerra ai santi, di vincerli le fu parimente data potestà sopra ogni tribù, ogni lingua e ogni nazione ecco qui la globalizzazione profetizzata duemila anni fa e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso, l'adorarono, se qualcuno ha orecchio ascolti se alcuno, e eh vabbè, e così via. Tutto gira, per quello che riguarda diciamo, l'oggetto lo, di questa sera, l'adorazione. Ora, c'è una vera e propria adorazione, un atto di idolatria, nei confronti di tutto quello che è il regno satanico, il, il regno dell'occulto, quindi il nemico, il nemico di Dio. Allora che cosa succede? Che noi ci troviamo previo rapimento eh, della Chiesa e si sta per manifestare questa bestia che appunto Giovanni ci dirà che si chiama l'Anticristo. Ora quando il Signore Gesù è venuto sulla terra e si è fatto uomo e abitato un tempo fra di noi circa duemila anni fa, il Signore Gesù quello che ha fatto tra le tante cose che ha fatte, è stato quello di manifestare che c'è un regno demoniaco che ci sta intorno e che questo regno demoniaco è un qualcosa di reale e che agisce, non è un regno dormiente, è un regno che agisce, un regno che si muove ed è un regno di distruzione, è un regno che si oppone al regno della luce, tant'è che viene denominato il regno delle tenebre. Ora questo regno noi lo troviamo descritto in tantissime eh, occasioni. Eh, per, per esempio abbiamo i due indemoniati gadareni, quando il Signore Gesù ebbe a incontrarli. Abbiamo un altro indemoniato no, che veniva chiamato legione e che, che poi tutti questi demoni uscirono e entrarono dentro i porci che appunto all'epoca erano animali immondi. Abbiamo addirittura indemoniati religiosi come per esempio in, ehm, che è? mi ricordo se è Luca, lo vado un attimo a cercare nella mia Bibbia. Allora, no, Marco, sta in Marco, Do dovrebbe stare in Marco. Sì, Marco uno sta in Marco. in Marco. In Marco 1 praticamente abbiamo un indemoniato che praticamente lui stava al culto, stava nella riunione, stava nella sinagoga, insomma, no? Allora... Marco 1, eccolo qua. Eccolo qua. Poi, fattosi sera, quando il sole andava sotto, gli immenarono tutti coloro che stavano male e gli indemoniati e tutta la gente radunata all'uscio. E molti li guarì. Però ce n'è anche un altro... Quando leggiamo, egli entrò nella sinagoga e insegnava, e gli uomini stupivano della sua dottrina, perciò che egli li ammaestrava come avendo autorità, e non come gli scrivi. Ora, nella sinagoga vi era un religioso no? che era posseduto. Era posseduto da uno spirito immondo, il quale diede un grande grido, dicendo ai che vi è fra te e noi? O Gesù Nazareno, sei tu venuto per mandarci in perdizione? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo, ammutolisci ed esci fuori di lui. E lo spirito immondo straziatolo, gridando con grande voce, uscì fuori di lui. Ora, i demoni esistono e la più grande macchinazione del mondo satanico è quello di far credere che questo mondo non esiste. Ma in verità, tutto il mondo si muove intorno appunto a questo regno delle tenebre. Tutto, tutto. Io vi posso garantire, vi posso dire che perfino i, i nostri eh, servizi segreti italiani hanno un reparto che tratta con il paranormale, e che gli stessi che fanno parte dei servizi segreti, non tutti quelli che, eh, que, quelli che fanno parte dei servizi segreti italiani, hanno accesso a questa area, a questo reparto. E quando diciamo che c'è un, un servizio che tratta con il, il paranormale, eh, con i medium e con tutto questo, non stiamo dicendo che investiga queste cose, no, no, stiamo dicendo che le persone che fanno parte... Okay, di, di questo reparto, di questa area, okay, sono involucrati con il paranormale. Questo nei servizi segreti italiani. Penso accada in tutti i servizi segreti di tutto il mondo. Molte forze dell'ordine, eh, non qui in Italia, all'estero, eh, hanno dei reparti del genere. Se noi andiamo a investigare la storia, lo stesso Hitler... Per cercare, eh, noi sappiamo che lui era un massone, faceva parte del Vrille, si mettevano a cercare i sommergibili utilizzando il paranormale. Il paranormale, che viene chiamato così, il paranormale, che poi è il mondo demoniaco, esiste. È un mondo reale, è un mondo che ci circonda ed è un mondo, è un mondo che ti rende preda, che ti fa sua preda. Ecco perché succedono tante cose strane in questo mondo. Ora, chi è in Cristo Gesù veramente ed è nato di nuovo non ha nulla da temere. Nulla. Ma chi non è in Cristo Gesù non può lottare contro questo mondo. Ecco perché noi dobbiamo conoscere questo mondo e per conoscerlo dobbiamo accettare Gesù Cristo. Perché in Cristo Gesù riceviamo la luce, la luce vera e allora abbiamo la strada, abbiamo la strada eh, maestra da seguire. Ora, il satanasso in, in, questa, in questa giornata, in questa sera, il 31 di ottobre, fa sì che venga festeggiato l'ultimo eh, giorno dell'Halloween in questo giorno in tutto il mondo anche qui in Italia e anche qui a Roma vengono fatte messe nere vengono fatti anche dei sacrifici di animali e nei, eh, nelle parti più buie mh, nelle peggiori parti vengono addirittura fatti dei sacrifici Umani. questo è risaputo se voi eh, chiedete diciamo a coloro che fanno parte di alcuni reparti delle forze dell'ordine non tutti vi diranno che durante eh, il periodo eh, che si trova eh, vicino diciamo il mese di ottobre spariscono molti bambini in tutto il mondo spariscono tantissimi bambini vengono rapiti perché poi verranno offerti. Se voi ci state facendo caso, l'Halloween in Europa, in Italia, fino a pochi anni fa, non, non ci azzeccava nulla con noi, con la nostra cultura, non, niente, e improvvisamente è sfociato fuori questo, questo Halloween. L'Halloween io adesso non vi voglio raccontare tutta quanta la storia dell'Halloween, dove nasce, i druidi, quello che facevano, quello, quello che significava, ma basta guardare come si combinano, come combinano i loro figli, come li fanno vestire, eh, come si vestono anche i grandi. E grandi satanisti, tipo Anton Lavey e molti altri, ebbero a dire che l'Halloween è il giorno più importante per loro non solo perché è appunto il giorno principale da dedicare a Satana ma perché nel periodo dell'Halloween è il periodo in cui du durante l'anno il proselitismo satanico cresce a dismisura e riescono a fare molti proseliti, riescono praticamente a eh, farti aderire alla, diciamo, stregoneria, all'esoterismo, come se fosse un gioco. In verità, quello non è un gioco. Quando una persona per gioco prende la aguija, ok, che sarebbe una tavoletta con delle lettere e dei numeri, e si mette a invocare gli spiriti, per gioco qualcosa avviene. E si vanno a aprire a dare delle possibilità ai demoni di entrare nella tua vita ci sono tanti tipi di demoni De demoni di depressione che poi ti portano a praticamente suicidarti ci sono demoni di violenza persone che non possono eh, fare a meno della violenza ci sono demoni eh, della lussuria, demoni che devi per forza rubare, eh, tante, tante cose. I demoni in interagiscono in tante cose e soprattutto quello che il regno delle tenebre vuole è che tu non creda nel regno delle tenebre, che tu non creda in Satana, che tu non creda in tutto questo. Bene. Ora... La, la cosa più importante che noi dobbiamo invece tener conto è che queste cose non devono assolutamente entrare dentro la Chiesa di Gesù Cristo, non devono entrare dentro la nostra vita e i nostri figli che ce li ha non devono toccare neppur nulla di mondo, come fu eh, detto a Adamo ed Eva, il frutto neppur lo toccate, non solo non dovevano mangiarlo, ma non dovevano neppur toccarlo, perché quando queste cose eh, iniziano eh, a prendere eh, possesso di te, cominciano a entrare dentro casa tua, apparentemente in maniera innocente tu mm. stai dando la possibilità a questi, questi demoni che possano trovare terreno fertile nella tua vita. Un bambino, figlio di un credente, che il padre, il genitore permette che il suo bambino venga mascherato com, come una faccia da morto, sangue, eh, crani spezzati in due, eh, cose, cose orribili. Un padre che permette una cosa del genere, conoscendo la grazia, conoscendo il Vangelo di Gesù Cristo, sta mettendo in pericolo sia la sua propria vita che la, la vita dei propri figli, perché poi questi figli andranno incontro a delle vere e proprie possessioni. I bambini cominceranno a essere nervosi, cominceranno a non dormire più la notte, cominceranno a essere particolarmente maleducati, irrequieti, irriverenti nei confronti delle autorità, cominciando dai propri genitori, nella scuola, con i professori, con i maestri, con gli insegnanti. L'autorità sarà messa in discussione, diventeranno eh, molto violenti alcuni, altri cadranno in depressione. Queste sono conseguenze che comporta l'avvicinamento che vengono, che nascono a causa dell'avvicinamento al mondo esoterico, apparentemente con un gioco. Ora, io posso credere che se uno che non conosce la grazia una volta, ok, fa un qualche cosa che non deve fare, io posso anche pensare che il Signore abbia misericordia, ma quando una persona, un credente che conosce queste cose, permette che i propri figli vengano travestiti come dei morti, bene, praticamente se le è andata a cercare. Ma questo non risparmia neanche colui che lo fa ingenuamente, no? Perché come il mondo corre dietro a queste feste, come si, per gioco... Sai questa sera quanti per gioco si metteranno a fare delle sedute spiritiche in tutto il mondo? Sai quanti? Solo Dio lo sa, vi posso garantire una infinità. E di tutti questi che per gioco, che magari non l'hanno mai fatto, ma in questa sera si metteranno a fare una seduta spiritica, sai quante sedute spiritiche succederà veramente qualche cosa e delle persone resteranno indemoniate? Sai quante in tutto il mondo? Tantissime, tantissime. Oh sì, è un gioco, è un gioco? Con il fuoco, dice la Bibbia, non ci si gioca, perché chiunque gioca con il fuoco si brucerà. È un dato di fatto. Benedetto il nome del Signore. Guarda se il mondo si mette a giocare con le cose di Dio, per dire, scusate questo modo di esprimermi, eh, stasera voglio giocare a pregare il Signore, a lodare Dio, ad andare in chiesa, no fa queste cose però si sì, si mette a giocare ad andare in una festa a fare invocazioni demoniache a giocare con la guija a giocare con a, a giocare con eh, l'invocazione dei demoni sono dati allarmanti sono dati allarmanti purtroppo la chiesa di gesù cristo oggigiorno specialmente negli Stati Uniti ma adesso inizierà, eh, a, eh, è iniziata anche qui in Italia addirittura nelle comunità nelle assemblee entrano mascherati da Halloween ragazzi chiese evangeliche Dio Santo dove siamo arrivati ben disse l'apostolo a Timoteo che negli ultimi tempi introdurranno dottrine di demoni ma stiamo scherzando Stiamo scherzando. Noi non dobbiamo toccare nulla, nulla, nulla. Se uno, mentre cammini, ti vuole mettere una cosa in testa, no, grazie, per carità, grazie, non, non partecipo. Perché? Perché sono un cristiano. Ah, vabbè, come sei retrograde. Eh, sarò pure retrograde, ma non partecipo. Eh? Tu guarda se loro vengono a partecipare alle nostre riunioni ad adorare il Signore, col quasi che lo fanno. Benedetto è il nome del Signore. È scritto in Apocalisse 22,15 Fuori i maliosi, fuori i cani, fuori i fornicatori, i micidiali, gli idolatri, chiume, chiunque ama e commetta falsità. E... Sempre in Apocalisse 2127 è scritto Nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro di vita e dell'agnello. È scritto in Apocalisse 9-20 Ah, sì. Apocalisse 9. Ok. Il rimanente degli uomini che non furono uccisi di queste piaghe non si ravvide. Pensate, durante la grande tribolazione, con tutto quello che succederà, non si ravvederanno ancora delle opere delle loro mani per non adorare i demoni. E gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietra e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare. Se voi ci fate caso, la scrittura ci sta dicendo che l'adorazione, ovvero dietro le immagini degli idoli d'oro, d'argento, di rame, statue e quant'altro, fatte con le mani d'uomo, ok, sono dietro queste statue ci sono demoni veri e propri. Ci sono, dietro l'idolatria, dietro le statue, dietro le immagini, ci sono demoni. Ora, questi demoni non è che stanno lì buoni a guardarti. Questi demoni ti entrano dentro se tu gli apri le porte. Come si apre? una porta ai demoni come si apre quando tu cammini in questo mondo non sei impossessato ok partiamo da uno che non è impossessato e questo vale anche per noi cristiani che noi non siamo impossessati però i demoni ti tentano questo è biblico vi ricordate eh, matteo capitolo 4 andarono a tentare il Signore Gesù infatti è scritto che il Signore Gesù andò nel deserto 40 giorni per essere poi tentato direttamente da Satana quindi come il satanasso tenta ha tentato il Signore Gesù quanto più tenterà noi che siamo infinitamente inferiori a lui però abbiamo la sua grazia, la sua forza, e il suo spirito santo ora così come tentarono il Signore Gesù i demoni tentano noi, ti tentano. Vi ricordate Giuda? Cosa gli hanno detto? I demoni, Satana stesso poi entrerà, ma prima ancora? Cosa gli dicevano i demoni a Giuda prima che peccasse? Vendilo, vendilo, vendilo, vendi, non è il Messia, chissà che gli avranno detto, vendilo, vendi Gesù. E ancora oggi, quanti predicatori vengono tentati vendi il vangelo fatti pagare vendi dai là si sta bene di che non c'è una trinità vendi il vangelo dai di che oggi il signore non battezza di spirito santo vendi vendi il vangelo guarda gli apostoli oggi non esistono ma lì si guadagna bene vai lì e fatti chiamare apostolo che ti importa vendi il vangelo insegna l'eresia si guadagna bene si sta bene ti danno i soldoni c'è il giro puoi viaggiare puoi andare a destra a sinistra a manca sarai anche famoso uh, migliaia di persone verranno ai tuoi raduni vendi il vangelo ancora oggi e ognuno viene tentato nelle proprie debolezze infatti uno un giorno mi disse una battuta no? una battuta cioè, vera, e, ma era una cosa, diciamo, impropria, ovvero lui mi disse «Ma sai, fratello, è che io vengo tentato proprio dove sono più debole». E io gli ho risposto e «Vorrebbe vedere che ti te tentassero dove sei forte». <ride> è normale. E quindi ognuno di noi viene tentato, ma non vieni tentato dove sei forte, anche se dobbiamo stare sempre in guardia ovunque, ma vieni tentato dove tu sei debole, perché ognuno di noi ha delle debolezze. Io non ho le tue debolezze, tu non hai le mie debolezze, o magari sì, però tutti veniamo tentati. Ora, la vocina ti dice sempre di fare qualche cosa, a tutti questo, eh? di fare qualche cosa che non devi fare. E noi sappiamo quello che dobbiamo fare, perché abbiamo la luce di Cristo, la luce dell'Evangelo, sappiamo. E la vocina ci dice, ma dai, e fallo. Allora, cosa succede? Che se passi magari un momento difficile, un periodo difficile, trascuri la preghiera, trascuri la comunione col Signore, la, la lettura della parola di Dio il riunirti con i fratelli, lo stare insieme, lo spezzare il pane insieme, e in più questa vocina, e magari metti il piede dove non devi, in un attimo di debolezza, è fatta. Un abisso ne chiama un altro. Una volta che tu concretizzi il peccato, concretizzi l'azione, hai aperto una porta e hai dato la possibilità che questi spiriti abbiano accesso diretto a te secondo quello che fai. Ricordate eh, Giuda? Restiamo in tema di Giuda? Giuda non era indemoniato, ma dopo che concretizzò il peccato, cioè che vendette il Messia, perché concretizzò, fece l'azione, aprì la porta e Satana entrò in lui. Satana entrò in lui. Cioè, vero è che Satana entrò in lui dopo che prese il boccone, ovviamente, ma lui aveva già predeterminato in cuor suo di farlo, quindi aveva già preso la decisione. L'avrebbe fatto da quel momento, da quando tu prendi la, la decisione, quindi il peccato, lo fai, lo ha concretizzato. Perché noi dobbiamo avere una mente santa, dobbiamo avere dei pensieri santi. E quando noi decidiamo di fare un peccato, non che stiamo lottando contro un qualche cosa e magari non ce la facciamo a lasciarlo, stiamo pregando, quella è un'altra situazione. Ma quando noi volontariamente decidiamo voglio fare questo peccato perché lo voglio fare, perché mi va, da quel momento il peccato è compiuto e gli spiriti entrano. Quindi se tu coscientemente ti metti a fare un qualche cosa che non devi fare tipo festeggiare l'Halloween sapendo che Dio condanna queste cose Che nulla di immondo Entrerà nel regno dei cieli Che questo è un culto vero e proprio satanico Se tu lo fai Conscientemente Da figlio di Dio Tu hai aperto Delle porte Al regno delle tenebre E ci saranno delle conseguenze Nella tua vita Nel tuo matrimonio Con la relazione con i tuoi figli nel tuo lavoro ovunque ci saranno delle conseguenze nella tua vita c'era una donna che era indemoniata e aveva praticamente uno spirito di infermità da 18 anni e il Signore Gesù la incontra e gli dice tu sei oppressa da Satana ovvero sei stata oppressa da Satana per 18 anni quando leggete il termine 18 attenzione lì si nasconde eh, il dito di Satana, perché 18 sta a 6, 6, 6, 6 per 3, 18. Infatti poi dopo dice Satana l'ha ten tenuta, legata, per 18 anni. Quindi questa, questa, questa giornata, che non inizia oggi e neanche finisce oggi, ma comincia una settimana prima, di ottobre e finisce una settimana dopo ottobre, sei settimane, ecco qui il sei, tutti quelli che il, il, il, il mondo satanico che eh, per loro è il mese più importante dell'anno e il 31 di questo mese è il giorno più importante, iniziano a fare una serie di riti, di invocazioni, di sacrifici, fanno molti sacrifici di animali e nelle sette, diciamo, più sataniche, vanno a culminare la festività con dei eh, sacrifici di bambini. Questo succede qua a Roma, nel Lazio, in Italia, a Torino, in Europa, nel mondo. Non solamente in Africa, non solamente in Sud America, non solamente in Centro America, non solamente negli Stati Uniti. Questo succede in tutto il mondo. Adesso l'Halloween si festeggia addirittura in Cina. Pensate. Ora l'Halloween è particolare, perché come Halloween, diciamo, è proprio il giorno dedicato al, al, al Satanasso. Ma noi, come già detto, stiamo vedendo un proliferare di questa festa Proprio in virtù che ci troviamo negli ultimi giorni e mai nei secoli scorsi in Italia si è vista la festa dell'Halloween. Mai. Bene. Quindi, eh, cari amici che siete in ascolto, perché sto facendo questa live? Perché? Perché? Io sto facendo questa live, infatti ne sto parlando in maniera molto sommaria, non sto, no sto facendo niente di, niente di che, non sto dicendo niente di nuovo, sono cose che si sanno, in internet potete trovare di tutto, di più. Ne sto parlando semplicemente perché molti stanno eh, iniziando a festeggiare questa eh, festività da credenti e stanno trascurando il fatto che si gioca con il fuoco e stanno permettendo ai loro figli di giocare con il fuoco. Ecco, il messaggio da parte di Dio, in virtù di quello che è scritto, di non toccare nulla di impuro né di immondo, è di non farlo, non fatelo, perché ci saranno delle serie conseguenze, molto serie. E quindi, cari amici, cari fratelli, in ascolto. È scritto in seconda Tessalonicesi, in qualcosa di molto importante. Seconda Tessalonicesi 2. Allora. anzi dal 9 del quale empio l'avvenimento sarà secondo l'operazione di satana con ogni potenza prodigi miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità in coloro che periscono perché perché non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati perciò dio manderà loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna a ciò che siano eh, giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti dell'iniquità cioè attenzione qui quando leggiamo affinché credano alla menzogna qui non c'è una predestinazione eh? cioè questa è la conse conseguenza del fatto che loro volontariamente si sono eh, induriti all'amore della verità o contro l'amore della verità non hanno aperto il cuore all'amore della verità volontariamente è come la storia di faraone allora il dio manda efficacia d'errore affinché credano alla menzogna credano che l'halloween si può festeggiare che l'halloween che è satanico non è satanico che l'halloween è un gioco che i nostri figli possono fare quello che vogliono no i bambini in una casa normale non comandano, in una casa normale i bambini vengono insegnati e vengono comandati e non come succede oggi che i genitori vengono comandati addirittura dal cane, comanda il cane in, in alcune case, comandano gli animali e si amano gli animali invece che gli esseri umani, gli animali vanno solo rispettati, mai amati benedetto il santo nome oggi è più importante il cane il gatto che lo stesso marito che la stessa moglie e alle volte anche che gli stessi figli purtroppo e questo monito che la parola di dio in questa sera ci rivolge è molto importante sarebbe buono che stasera ognuno di noi possa dedicare un po di tempo a pregare nella propria abitazione affinché in qualche maniera la Chiesa possa contrastare, perché la Chiesa contrasta le tenebre, perché è la luce del mondo e questa luce deve brillare, benedetto il nome del Signore. Ecco perché dobbiamo pregare in questa sera come in tutto l'anno, ma maggior, eh, a, a, a maggior ragione in una sera come questa, benedetto il santo nome del Signore. Bene, cari eh, amici in ascolto, questo è stato uh, il breve messaggio. Ricordiamo anche quello che Israele ha dovuto passare. Israele è l'esempio palese in tutto questo. Si è fatto 40 anni nel deserto proprio per l'idolatria, per adorare i demoni. Poi in numeri eh, capitolo 25 eh, ha offerto sacrifici eh, con i Baali erano sacrifici umani poi eh, dopo che eh, stava ormai eh, stanziato nella propria terra dopo aver peccato ripetutamente facendo sacrifici umani a destra e a sinistra perfino Salomone ebbe a vendersi il re. il re Salomone ebbe a vendersi ai Baali e ai sacrifici umani questo è scritto poi il Signore li esilirà in babilonia 70 anni quando tornarono da babilonia molti eh, tornarono diciamo pentiti ma moltissimi tornarono peggio di prima perché da quel momento quando torneranno da babilonia gli ebrei non saranno mai più gli stessi questo lo riconoscono tutti tutti gli ebrei moderni sanno questo e da lì che praticamente comincia, cominciano tutti questi riti cabbalistici, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che cos'è la cabbalà, e così via discorrendo. E quindi Israele è esempio palese in tutto questo, così come Israele ha apostatato alla fine a tal punto che ha ucciso il Messia, il proprio Messia, così la Chiesa alla fine dei tempi cadrà in apostasia per uccidere... Il Messia, certo, il Vangelo, rinnegarlo, cercare di eh, eliminarlo, come? Modificandolo, cambiandolo, cambiandolo. E quindi c'è una piccola Chiesa composta da un piccolissimo e ridottissimo numero che invece si deve mantenere eh, pura e deve essere attenta a queste macchinazioni che ci prendessero in giro che importa tanto poi alla fine chi non ascolta le parole del Signore ne porta le conseguenze quando i credenti adesso par parliamo di, di noi fanno queste cose ne porteranno le conseguenze e si verranno affettati dai demoni e questo vale anche per i, no i non credenti anzi i non credenti proprio non ne parliamo Pensando di stare giocando con l'acqua, stanno giocando con il fuoco. Pensate, stanno giocando con il fuoco. Cose brutte succederanno questa sera in tutto il mondo. Ma noi vogliamo vegliare, vogliamo pregare e nel nostro piccolo vogliamo eh, lanciare l'allarma, l'allarme. Questo è stato il video. Bene, quanto tempo è che sto parlando? Allora, sto parlando da 46 minuti, benissimo, ok, niente, un video molto semplice, improvvisato, Dio vi benedica, faccio un giro panoramico, chi non ho salutato, ok, Giovanni, pace, Gianni, pace, Tiziana, buonasera, Maria D'Ambrogio, pace, Monica, pace, Fiorella, Francesca l'ho salutata, Mimma, pace, perché, prediligono il, eh, perché i satanisti prediligono il mese di ottobre? L'ho spiegato perché appunto il 31 è il giorno, eh, praticamente loro lo considerano il compleanno di Satana, perché loro dicono come eh, diciamo, il, il, loro lo chiamano il cristianesimo, c'è cioè un giorno. Anche Satana ha voluto il suo giorno. Ecco, questo è quello che loro dicono. Allora, entrano mascherati in chiesa, oh uh, sì sì, come no. Fanno anche, oppure fanno alcuni, la, diciamo, l'anti-Halloween, che li fanno entrare mascherati da, da angeli. Anche questo è sbagliatissimo. Eh, no, la migliore cosa è sempre l'indifferenza, cioè non toccare nulla predicargli eh, addosso, denunciare e pregare e non che fai vestire i tuoi figli da angeli perché in qualche maniera comunque li abitui a mascherarsi, a vestirsi, insomma questo è un male tremendo anche questo. Sostizio d'inverno. Sì, certo, anche lì c'è un giro tutto macchiavellico, ma adesso non è questo l'argomento. Fratelli, l'unica arma che abbiamo è la preghiera. Amen. Ok. Allora. Quindi non, eh, non uniamoci a chi festeggia queste cose. Veramente separiamoci. Allora... Amen. Dio ti benedica, Pietro. Gloria a Dio. allora ok va bene cari eh, fratelli e amici allora se ci sono degli interventi gloria a dio Se no, andiamo a chiudere. Santo l'Eterno. Indurci in tentazione? No, Dio non induce in tentazione. Questo è scritto in, in Giacomo. Dio non, non induce. Dacci la forza di non cadere in tentazione, quello è il senso. Matteo 6, no? Matteo 6. Quando dice non indurci in tentazione, se tu lo intende, non ne, mh, dacci la forza di non cadere in tentazione, perché poi tu vai in Giacomo... Eh, Allora in Giacomo, Giacomo 1,13, nessuno essendo tentato dica: Io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato di mali, altresì, non tenta alcuno. Molto semplice, no? Devi sempre prendere il contesto. Fammi un po' vedere il testo originale, Matteo 6. 13. Allora. Eh sì, infatti il testo originale dice che i me e i semechesse e se ne che significa far entrare e mas eis noi in tentazione quindi diciamo che la traduzione è un po diciamo ballerina eh, non far entrare noi in tentazione non non ci indurre in tentazione capito non far entrare noi in tentazione, invece alcune diciamo, revisioni tra traducono non indurci in, in, in tentazione, non far entrare noi in tentazione, quindi liberaci eh, dalla tentazione. Infatti Giacomo, l'abbiamo letto, dice Dio non può tentare nessuno e quindi nessuno dica io sono tentato da Dio. Molto semplice. Ok. Ok. Amen. Quindi eh, come già detto noi siamo tentati poi dirà altrove da noi stessi e siamo tentati anche dall'avversario come abbiamo eh, appunto già detto in Matteo capitolo 4 quando appunto il Signore eh, fu tentato da Satana e altrove dirà eh, che noi siamo tentati da noi quindi dalle nostre debolezze e dalla nostra carne. Quindi Dio non tenta nessuno, anzi è venuto per empicci di potenza, di Spirito Santo, della, diciamo, della fede, della conoscenza della sua parola che è la luce, affinché appunto possiamo sopportare la tentazione. Ecco perché dobbiamo dimorare in Lui e dobbiamo camminare in Lui. Perché la tentazione ce l'abbiamo tutti, ma non è Dio che tenta, siamo tentati dalle nostre debolezze da noi stessi e dall'avversario, molto semplice, non è una cosa diciamo difficile, è molto elementare questo, spero di averti eh, risposto, Dice, ora è chiaro, vedo la differenza, ok, perfetto, capito? Quindi la versione vecchia di odati è eccellente, perfetta, è perfetta insomma, solo i testi originali sono perfetti, però questa è molto buona, però insomma non sarà mai un testo originale, però anche se non hai il testo originale, la somma della tua parola è verità, anche se qui magari la traduzione è un pochino no? eh, ballerina in quel punto, poi il contesto va a pianare tutto. Ecco che non serve poi alla fine, non è che se uno non conosce il linguaggio originale, oddio, va a naufragare nella fede, queste sono sciocchezze. Eh, chi dice queste cose è mente no perché noi abbiamo lo spirito santo e la somma della tua parola è verità quindi il sistema ridondanza ok quando c'è un problema di traduzione in una parte il contesto ti va a pianare la strada quindi tranquilli non serve eh, studiare le lingue antiche se le conosci è meglio gloria a Dio ma se non le sai nessun problema persone che non sanno un H di lingue antiche Riescono a tagliare la parola di Dio in maniera mirabile, gloria a Dio. Quindi non diamo anche ascolto a quest'altri che dicono e vanno a cambiare il contesto, vanno a far dire la parola di Dio facendo leva eh, sulle lingue antiche. No, assolutamente. Gloria a Dio. Bene. Questo è stato il video. Amen. Gloria a Dio. Allora, cari fratelli e amici, io vi saluto e vi auguro una buona, una buona serata in Cristo Gesù. Per noi è diverso, perché noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo gioire della grazia che abbiamo ricevuto. Preghiamo per gli altri, preghiamo per questo mondo, preghiamo per quelli che non conoscono il Signore e preghiamo per tutti coloro che sono vittime eh, di, questi, di questi mondi bui e oscuri. Dio vi benedica come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Pace in Cristo Gesù. Amen.